Sì, in realtà sulla falsariga di quanto appena pronunciato dal collega Stefano Fassina, anch'io ritengo di non partecipare, che non parteciperò alle votazioni degli emendamenti. Lo faccio pur avendo apprezzato molto l'appello di Roberto Speranza, che mi pare sinceramente un po' tardivo insomma, rispetto a quello che è successo nelle ultime ore. Lo faccio in relazione a un mio dissenso sul merito della riforma più volte espresso e anche sul metodo che è stato seguito in queste ore. Quindi anch'io mi appello a tutte le forze che sono rimaste in quest'Aula per aprire una fase diversa, nel qual caso io sarei il primo a scusarmi di questa dichiarazione e a felicitarmi per la riapertura di un dialogo. La